Justin Bieber ha ancora nei guai con i paparazzi. Non è un buon periodo per Justin Bieber. Dopo l'annullamento dell'ultima fase del tour mondiale a causa di un forte esaurimento del cantante o, come sostiene qualcuno, di una, Justin si trova di nuovo al centro delle polemiche a causa di un episodio avvenuto all'uscita di una chiesa a Beverly Hills. La dinamica dell'incidente Bieber? Come sempre assediato dai paparazzi, ha, infatti, investito incidentalmente un fotografo che, per fortuna, non ha riportato danni seri. La pop star si è fermata a prestare soccorso all'uomo e la dinamica dell'accaduto appare piuttosto chiara e, questa volta, Bieber non voleva far male all'uomo. I precedenti in passato, invece, il cantante è finito in tribunale, era il 2015, per aver picchiato un fotografo troppo invadente e il suo rapporto con i paparazzi non è mai stato idilliaco. Corsa in auto per sfuggire agli obiettivi del gossip, dito medio levato al cielo in più occasioni e tentativi di camuffarsi per sfuggire all'invadenza dei cercatori di Scoop. Era da un po' di tempo che sembra lontano il periodo in cui le corse clandestine all'apice di un anno fatto di brevate e guai di vario ordine e grado, dal lancio delle uova contro la casa dei vicini ai collassi sul palco fino all'incidente diplomatico sfiorato con Argentina per aver calpestato la bandiera del paese durante un concerto.